allo specchio riflette io pure forse sono le tre di giovedì notte il pendolo ondeggiante io pure forse mescolo un'altra bottiglia nella gabbia io pure forse penso alla migretta fissata io pure forse gli anelli sul corpo la lingua che batte veloce come un calendario io pure forse strabuzza gli occhi forse mi sfida forse stordisce mi gira sola e cerca io pure forse sono le quattro di venerdì notte in un punto lontano io pure forse accendo il televisore che nasce e che muore io pure forse vedo la cicciotta tra i giorni e le notti io pure forse le pagnottelle di carne liscia la lingua che muove in circolo, come il sole, io pure. Forse strabuzza gli occhi, forse mi sfotte, forse starnazza. Il polpo ombroso, io pure. Forse sono le due di sabato notte, Sintana, io pure. Forse suona ad un citofono, mimetico, io pure. Forse è ancora una polzella con la lingua che batte il tempo come fantasma, io pure. Forse strabuzza gli occhi, forse mi strazia, forse stramazza. Forse è lunedì e sono le due di notte ed apro un libro. Leggo. Like.